Ed anche Nikola Tesla è stato bannato dalla storia. Ben ritrovati a Clatv, buonasera. Il dottor Nikola Tesla, nato il 10 luglio 1856, era uno dei personaggi più famosi al mondo. Inventò, tra le altre cose, il tubo fluorescente, la radio, la corrente alternata, il radar e, secondo testimoni oculari, un generatore di energia libera che può produrre corrente senza le convenzionali fonti di energia. Oggi Tesla è introvabile nei manuali scientifici e nei libri di test scolastici. Cosa ha scoperto per incorrere ad una tale disapprovazione? Aveva la visione per una svolta energetica e voleva trasportare gratuitamente la corrente fino ai clienti, e questo senza fili. Ai tempi i detentori del monopolio elettrico stavano per fare una barca di soldi, poiché avevano investito in miniere di rame, sapendo che un giorno il mondo sarebbe stato coperto con cavi di rame. JP Morgan, sponsor di Tesla, aveva fatto grossi investimenti in miniera di rame. Quando scoprì i piani di Tesla sulla trasmissione della corrente senza filo, si distanziò cancellandogli i sussidi. Alla morte di Tesla i suoi laboratori vennero incendiati, la maggior parte delle sue grandi scoperte furono sequestrate e lui passò nel dimenticatoio. Oggigiorno agli studenti universitari viene trasmessa l'impressione che Tesla inventò la bobina Tesla e che un'unità di misura sia chiamata con il suo nome. Tutto qui. Pubblicamente il nome Tesla è conosciuto a malapena. Lo sbandimento di Tesla dai libri di storia fu forse inscenato da quei magnati che si sentivano minacciati dalle sue invenzioni? Vi auguriamo buone ricerche. Arrivederci.